no no no no no no no buonasera a tutti ragazzi benvenuti su Assetto Corsa Competizione benvenuti nel mio canale e eh, redivivo, buonasera benvenuti nel campionato eh, non italiano, non ACI, perché se no si arrabbiano nel campionato dei esclusi dal campionato ACI, questo almeno posso dire. Ecco, split 4, si corre a Imola, io purtroppo sono stato male tutta la settimana, siamo riusciti però a provare ieri sera, speriamo bene, ragazzi purtroppo non doveva andare così l'ultima, cioè la penultima gara in realtà. E a Corsi già l'abbiamo archiviato. Archiviato. <ride> ha <'è> il Covid, <ride> non... E non gareggio stasera, poveretto. A forza di rai abbiamo rischiato di farlo secco per davvero. Sai, la faccia corsi che pier termometro in mano, poi esce quello di Emotional Damage. Emotional Damage. Attenzione, che qui dalla chat mi dicono l'avvocato tossisce, l'ingegnere lo zittisce, il ragioniere fa la storia, ma la volemo fa sta cazzo di vittoria? No, al corso c'è. Cioè. Come c'è? Oh? Qualifiche! Ma l'immortacci Subito! Grande Luca! Ma come grande? Eh, È bravo, davvero! Ma davvero c'è sta più per culo? No, no, c'è c'è! Ma vaffa! Si in classifica! Ecco, eh, Ma pure che ha febbre, cioè, ma allora sei proprio. Eh, grandissimo! <ride> eh, cioè ma là non ti si so, può fare proprio affidamento, manca a tirare le magumbe! Mi ma ero pure dispiaciuto che ti aveva venuto il covid! Allora tu sei proprio cercato. Io ho fatto il mio 52.6 che è quello che avevo fatto in qualifica in prova, quindi. Buono settimo avvocato, eh! Sì, eh! Eh sì! Ora sto sotto dei 36! Ora sto sotto dei 50! Dai avvocato e questo giro brutto! Ah, undicesimo per ora, però male male! No, annullato! Non ce la faccio mai, fa un altro giro Grazie Ale, Ale. grazie Allender Alender on? <ride> no, solo Alender senza l'on Ah, ho perso 6, 5, attenzione, 4, 3, 2, 1, 0, niente, fine Non ce l'ho fatta passare per 3 secondi sul traguardo No, peccato, peccato da, da ultime, dalle ultime 3-4 settimane. Che c'è come non c'avevo la bandiera? Sono passato. No, c'era la bandiera questa scacchi sotto e sinistra, raga Era finita. Perché non avevo preso lì, bandiera. Dicono, ma no, e infatti non, non aveva preso. Non c'entra, era per dire che era finito il tempo. Ma come si fa? Eh, lo so, un coglione. Allora, ragazzi, l'importante al è sì. una cosa. Abbiamo dato, abbiamo, abbiamo dato le secce per dare tutte le cose eh. Invece, ingegnere, to torni in. Ingegner pronto, ingegnere? Pronto. <ride> America, mi senti? America, mi senti? Allora, non solo c'è a corsi, non solo c'è la cosa, ma dobbiamo anche dire la carta d'ozza che Bravo. è. Bellissima, perché che è stupenda. Iper Iperbanca vi ricorda. Che per i vostri acquisti potete utilizzare la carta DOTS, la carta ah. prepagata con l'IBAN, quindi potete anche ricevere i pagamenti con, cioè come se fosse un conto normale. Um, e se fate uh, la carta entro gennaio, avete una gift card da 20 euro. Ecco, eh? e, e fatela ragazzi, perché. È cioè, mh... professionismo, questo è professionismo. Se voi fate la carta DOTS, la banca pensa che noi abbiamo un senso, Cioè pensate che cosa esatto. strana, no? E quindi continuiamo a fare manifestazioni di questo tipo. 84 litri, coso 2, io vado a pisciare perché sennò no, stasera finisce male uh, L'avvocato avvocato. Avvocato Avvocato Avvocato Avvocato Ma questo perché ogni volta ci mette 30 anni per pisciare? No vabbè No, parte i box, lo so che parte i box Parte i box non, non Avvocato, clicchi Clicchi, clicchi avvocato, avvocato, clicchi, Oddio. avvocato, Oddio. Clicchi, la prego, avvocato clicchi, ho cliccato, ho cliccato Intanto ragazzi mentre ero in bagno mi ha contattato il mio pubblicitario di fiducia Che dice, hai la suoneria di BonoVox? Installala su un telefono nuovo che lo paghi 20 euro in meno con carta Doz Mamma mia, oh eh? Uh, Bonovox Ora io non so chi sia Bonovox Ma era l'unica cosa che mi veniva Cox come non so chi sia Bono Vox avvocato chi cazzo è? cioè un cantante sarà no? Il è un cantante sarà un cantante è un attore si finisce sempre a parlare di cantanti <ride> siamo passati da Gigi D'Alessio e, e Scano a Bonovox mi pare un buon passo in avanti <ride> eh sì andiamo, siamo nella direzione giusta eh. la situazione sta lentamente migliorando mi dicono il cantante degli U2 qui grande Blerpa buonasera mi dicono eh, eh, eh, eh, eh, anche noi non lo sapremo eh Angelo, ah. togli il follo dopo questa Buon... cosa, per favore <ride> Voi lo sapevate già, ok Bocca al lupo, ragazzi Bocca al lupo, anche quelli della pedaliera Che secondo me stanno a fa fare la gara come noi Sì. Ah, mamma mia, che, che, che rinizio traumatico Avvocato, ha lanciato il sondaggio Quanto durerà la gara del ragioniere oggi? No, effettivamente no. Giro più di un giro. Ma diciamo che ultimamente lei fa molto da sé però per ammazzarsi ah, la gara. Ma eh. ti ho partito in quarto, sono partito cazzo. Io non sono partito. E mi hanno sorpassato da qualunque. On the right. Iuto, aiuto, aiuto, fate i bravi. Dio. Vedo un ragioniere che fa capocciate qui davanti. Ah, sono amici mia. Eh, mi stanno? Right. Aia, qualcuno yeah. mi ha dato una botta. Fai bravo. Oddio, forse sono vivo però. È Tomassi o oh, Tommasi? Tomassi, Tomassi. Tomasson Yondal. Tommassi far bravo. Che ti chiami come un giocatore da Roma una volta, quindi. C Ho davanti il ragioniere, attenzione. Eh? Che da terzo mi è sceso in quinta posizione. Eh non volevo fare la fila per la curva, quindi mi sono fatto schiaffeggiare. E eh, l'ho vista Probabilmente... proprio. Sembrava... non si muove una foglia, sai a scuola Quando si giocava non si muove una foglia dovevi passare in mezzo e tutti ti davano i pizze Mi ricordo lo schiaffo del soldato che era quello lì lo schiaffo del soldato era più facile, oddio, no. che cazzo Non ho mai risalato aureito Tomassi E eh, qualcuno mi ha frenato davanti, credo sia ragioniere Io perché mi ha frenato quella Porsche gialla lì davanti Sono stato costretto a superarla ragioniere Sì sì va bene, va bene, non abbiamo rischiato, va benissimo così Ok decimo per ora io ovviamente ingegnere se. Oh, Arriva dalle sì, parti mie! Sì. La faccio passare! Sì, mi hanno. mi stanno sportellando brutalmente, io non sto rischiando niente, sto perdendo posizione, ma Ho visto tutto. Aspetto che si sgranino un po'. Ah. Ok, si è sgranato uno davanti. Bene. Auto esploso. Io sono davanti scampini. ho preso la scia e devo dire che la mia macchina sembra andare più della sua in questo momento scampi scampi mortacci tua eh ho detto che lì davanti era pericoloso eh questo è lo scampini che ci piace quello che cazzotta l'avvocato si sì. mamma mia che sorpasso l'avvocato eh, ho capito, eh, mi ha dato una capocciata, Mortacci e Scampini, in grande amicizia, gli si vuole sempre bene a Scampini, eh, però. Ok, bravo, Scampi. Dito, oh, Scampi. Scampi, io te vengo a cercare a casa, eh. non so, buono come ragioniere. Oddio, oddio. Car on the right. Clear on the right. Lui sa che io gli sto dicendo delle parolacce in live. Attenzione, attenzione a Lunadix, attenzione a Lunadix che è andato alla sportellatina con Scampini, mamma mia che rischio tra i due con Lunadix che avrà l'esterno all'incrocio del tamburello E vediamo se riesce a chiudere sul posto all'esterno, stacca tardissimo a Scampini, si prende l'interno e oh, mamma mia lo chiude all'esterno Lunadix ah. Vediamo se lo chiude, uh. sembra averlo chiuso, attenzione però è uscita del tamburello perché può tentare l'incrocio Scampini Riesce a non prendere la, la sabbia, allora deve chiudere l'interno qua, deve chiudere la porta che sembra essersi preso la posizione Busottina. forse un contatto in ingresso un contattino in ingresso va molto forte sul cordoli. e allora riperde la posizione no non la perde perché si no, no, no, è tira, forzato all'esterno e si tiene la posizione si riaffaccia Vandini che può dare una mano qua all'avvocato e mamma mia che sorpasso Metti, di Luladix mamma luta, mia Mimma che sorpasso all'esterno al tamburello Ora non mi ricordo com'era la cosa nel team Beaver: free to fight sì sì, beh certo Noi siamo come in Ferrari A meno che non ci sia l'ingegnere dietro Cioè c'è una mandria di gente dietro che mi vuole superare, non indifferente Mi hai preso avvocato Ecco, andate un fanculo un po' <ride> No, sappi Sarpini ti tiro, Eh, vedi, Scampino lì come, eh, come compagno Capatosca, sempre lui cazzo, sempre lui Comunque al porca eh, Adesso o niente? Eh. Al porca ma' mi ero un po' preoccupato diciamo Anch'io eh Un ottimo passo per uh, Alessandro Vandini l'ultimo giro E vediamo se riuscirà a ricucire sull'avvocato Comunque l'Unedex che ha girato in 52.7 Lunedex sta veramente andando forte eh Sta no, girando veramente molto bene Comunque non, non ho capito se prima Scampini in realtà Era colpa mia su rettilineo sai Comunque ci ripenso, io andavo dritto ma lì la curva, cioè la pista curva un po' a destra sul rettilineo iniziale, quindi forse in realtà Poraccio quello stava solo a cercare di rimanere in pista. Gira, gira! La prima GT4 a comandi vocali facciamo, eh? <ride> ragioniere infame, per te solo le lame, guarda come si è avvicinato Beh avvocato, com'è possibile che mi stia avvicinando? Che brutta persona, guarda come fa pure il... lo gnorri proprio Avvocato, secondo me lei si sta sbagliando, ho questa impressione Sì eh È tutto nel suo cervello, avvocato Vabbè, può essere che mi sbaglio, però vedo la sagoma che prima non vedevo infatti no, non mi avvicino Basta. ragazzi ragazzi non vi allontanate aspettatemi non ce la faccio ragazzi non ce la faccio avvocato spiri Niente, non ci riesco, non ci riesco. Vado ad attaccarlo, dice? No, ma perché non ce l'ho, non ce l'ho di più. Ah, sono andato un po' sulla chiave raga. Io quello qua davanti adesso lo attacco perché sono un po' più vicino, è staccato. Beh, <ride> è una brutta persona, ragioniera lo sappia. <ride> Comunque la sta facendo un passo della Madonna. Sì, sì. Oh. Ha preso la sabbia. Qui alla Villeneuve apri tutto Ti vuole interagire su tre Quindi, almeno secondo la sua, la sua ipotesi Potrebbe anche essere pretattica Si, sì, di fatti secondo me è tutta una bugia Purtroppo secondo la direzione gara Ma sono riuscito a prendere tre in un giro e Purtroppo qua bisogna menarsi La sento minaccioso Vado. ingegnere Vado in La sento minaccioso Avvocato io Guarda. Oddio qui, no the left. Cazzo Ragionier avvocato... Ragionier, io la voglio uccide forte Free to fight Sì, ma non qui <ride> Si sì, però dove allora, avvocato Ho capito, si è discesa dalla piratella No Con questo tutto lo spazio che c'è Highlight per il video questo proprio eh! E il content, avvocato Secondo me c'è l'avvocato che sta dicendo mattino di rompere le balle. <ride> Anche se Vandini sembra volerle rompere, Eccola. perché vuole andare a trovarci il sorpasso all'interno della Piratella. Eeeh. Nessun ordine di scuderia tra i due, <ride> niente, con Vandini che costringe Largo. Lui ma cosa non devono fare questo? Stanno solo La facendo scappare via. Tartaglia, con Vandini che si sente in diritto di quella posizione. Dice, dammi quella posizione che sono più veloci, ma facendo così hanno perso mezzo secondo da, da Tartaglia adesso. Cioè, sta discesa da piratella ci cioè si passa a difficoltà in uno. Intanto è tornato a scampini di me. A che sto girando. Mi sono appannati tutti sono gli, gli occhiali. Tutti voi. Avocato, come l'ho svegliata, eh. No, più che altro mi se sono appannati tutti gli occhiali va cagata sotto. <ride> Ma non riesci nemmeno a provarci a bugare. No, gli sto proprio incollato, ecco gli ho dato un bacetto. No, aspettato, aspettato Io no Ho dovuto aspettare purello, io ero no addosso Me lo fissi spesso che... che ho tamponato io <ride> Cioè ogni volta che vede Bieber adesso si gratta ah. perché uh. Non mi sembra avere la velocità dei punti per poter tentare un attacco deciso seriamente. Mamma mia! Contattino! Contattino, contattino con l'auto di tartaglia che vanno in due! cerchiati e passa Alessandro Vandini! In terza posizione! Frugos Alessandro Vattini! Mamma mia! E adesso sì. strada libera, la motore Ah Mamma mia no. vicinissimo anche lui! il motore della McLaren Alessandro Vandini adesso deve scappare! Adesso deve scappare per volersi tenere quel podio! No, Mi ha detto l'arco! Cosa sta facendo? No! Vandini con la, la bandinata! <ride> Vandini con la Vandinata! Che... E figuetti se non ci prova dopo che gli ho fatto questa infamata di passare così... Sì, raga ma dovevo assolutamente fermare perché l'ho... Cioè gli ho dato un piccolo bacetto però gli ho fatto perdere il culo dalla macchina lì a, a variante alta avrei avuto troppa trazione in più per sorpassarlo non mi sembrava giusto tanto il ragioniere fa traiettorie alternative uh, car on the left Dio Dio ragioniere uh, <ride> ragioniere stai vi a fare un bus. casino organizzato qui davanti che finisce eh, più. Mi sono, mi sono veramente cagato addosso perché pensavo entrasse che ho visto che si stava buttando no no no no no no no oh. no no Ma no no No! No! Sì. Andiamo alla staccata, se ci prova lo stesso nella posizione di Tartaglia con Vatini che va leggermente lungo, allora taglia la curva, e attenzione perché Tartaglia, contatto 3-2, mamma mia cosa sto vedendo, con Ludedix che passa, Tartaglia, e sono i vicinissimi due del bifurbanca, attenzione, anche dietro Scappini. ci ha provato su Mazfra Squadra, ma è andato lungo, e ha rischiato di perderla, ma rimaniamo un attimo davanti, mamma mia, <ride> aiuto, mamma mia, cont ah, contatto ah, di Tartaglia, che... Oh! Che legnata! Che botta per Luna X. Mamma mia arriva Mazfrascorno che lo passa! Volante storto! Mamma tutto mia rotto. che botta! Ah, Gara finita! Boxy slam, io sto in carica! No, slam! asso. asso, asso, asso. Eh, volante storto, è finita raga! No! No! L'ha girato? No. Sì! Tirato. sì. Il ragioniere rimane in mezzo. Io esco interno. Sto in scia. Eh. Per il momento sembra, sembra tutto... tutto Non O funziona questo incrocio? No, no, ma proprio fatto ammazzare lui. Mi dispiace perché in una gara difficile era venuto fuori una bella gara, ero quarto. Cioè... Era quarto attaccato al terzo non è che era quarto. Sì.